tutti i eh. eh. Ecco qua. Maverastic sotto il piatto doccia Mastro Giancarlo. Quanti anni di cantiere, Mastro Giancarlo? Tanti. Tanti? Tanti. Allora, non 57 praticamente ci sono pure nata si erano a settembre che la roba a mio padre. già stavi con la... mi? con la eh, mio papà che stavamo a costruire casa nostra con la cintura, con lo spago oppure con i fili della luce? eh quanti ricordi? con la garcia la in dentro bagnarole a sbagliarla la pozzolana stava facendo passare anche le di vecchie la reti del letto <ride> del letto, <ride> <ride> oh, si ricordo pure io anche 80 perché la sabbia che c'è il KC1 si sì, si sì. il 21 oh. prima era tutta vai Ma passa qua la sabbia così sabbia, pozzolana, cemento un cassello dei calci <ride> l'ho fatto pure io a mano a mano facevi la ah, montagnola ma guarda il tubo di gomma che mettevi l'acqua a livella a livello acqua il laser adesso è il laser adesso senza laser non si, non si... Eh, non non lavora senza laser ma no, che si lavora, eh. fatti io ho un rosico. E' il mio. che perché... crede. è il Big Mesh, eh? Eh, che bella via.